E iniziamo a piccola premessa ho parlato ogni tanto parliamo di babbo natale della befana e, e li possiamo vedere come in due punti diversi destra e sinistra babbo natale Simbolicamente, l'inverno e l'inizio delle, delle feste, la Befana alla fine legno. Detto più volte, ma ripeto per tutti. L'immagine bambuvertale con la pancia grossa, come, come i Buddha raffigurati in Oriente, perché acqua. Quindi molta saggezza. Il compimento dell'anno, il vecchio anno che muore, e poi rinizia il nuovo anno col Bambin Gesù. Proprio il Babbo Natale cede il posto al Bambin Gesù. Ma c'è questa immagine Befana che vola di notte, anche Babbo Natale scende nei camini, nella grotta quindi anche lui comunque fa parte dell'Oin, ma noi una cosa che forse gli umani considerano poco è che abbiamo due emisferi celebrali. E I problemi nascono da questo, dal fatto che la persona saggia in Oriente, la persona illuminata, ha un assoluto bilanciamento o un'interazione tra questi due emisferi l'emisfero razionale e l'emisfero irrazionale anche i termini sono molto interessanti la nostra società come funziona? c'è questo eccessivo razionalismo questa idea che il razionale sia la cosa giusta e l'irrazionale la cosa sbagliata no ci sono entrambi quindi non possiamo ad esempio delegare tutto ai tecnici come se quello fosse la soluzione dobbiamo in noi trovare le due parti allora la befana ha questo eh, compito simboleggia l'irrazionale e negli ultimi anni è stata molto vituperata come festa, l'epifania, va bene. Ma Befana ha un simbolismo preciso, la notte, il volare nella notte, fa scattare la parte irrazionale, e mi piace chiamarla comunque così, l'emisfero destro che controlla il lato sinistro rispetto all'emisfero razionale che controlla il lato destro chiudiamo gli occhi e la meditazione è entrare in questo altro mondo cercare con la parte razionale di interagire conoscere, dialogare con la parte irrazionale ci sarebbero meno malattie anche perché la parte irrazionale è molto potente a livello di guarigione di guarigione su noi stessi perché è molto collegata all'inconscio. E in meditazione si cerca il buio. All'inizio non si cerca la luce. Cercare direttamente la luce è un errore. Perché bisogna fare buio su quella parte troppo attiva. è troppo luminosa, sempre intenta a fare qualcosa. Quindi possiamo chiamarla anche parte del fare, della vita quotidiana. Nel Taoismo si parla di non fare e quindi la Befana è la giornata del non fare, del non agire la non azione taoista il respiro è fondamentale quando noi siamo in contatto le due parti dialogano il respiro è lento e profondo lo sentite nelle narici l'aria entra è come se una brezza primaverile E riuscire lentamente a portare l'aria in tutti i polmoni, grazie anche a questa posizione aperta. leggevo ieri che la ventilazione è il principale strumento contro il covid, degli ambienti e noi traduciamo subito che la ventilazione nostra interna è essenziale è il miglior toccasana Ecco, pensiamo a un albero, perché il nuovo ciclo inizia con il legno che comincia, anche se in maniera impercettibile, a manifestarsi. E un albero per noi è qualcosa di misterioso, se ne sta fermo immobile per secoli anche. È una cosa che noi umani non riusciamo a comprendere, ma dobbiamo imparare a fare, restare immobili. Ad esempio, utilissimo in caso di qualche malattia troppe persone malate non riescono a fermarsi la malattia esige sempre questo, questa immobilità e da queste immobilità poi nascono nuove energie il seme immobile dentro la terra quando sarà pronto può diventare un albero enorme o una spiga di grano finiamo con un'immagine, tiriamo sul nostro legno, tendiamo la colonna molto stesa per aumentare il legno, questo apre il chakra della corona, e ci solleviamo come una Befana da terra. Nella notte buia, passando sopra nuvole, arriviamo a un cielo completamente stellato, senza inquinamento si vedono milioni di stelle puntiamo verso una stella, una costellazione che ci piace E qui la mente è talmente potente che può in un attimo dappertutto. E ognuno vada dove è più sente trovare nuove energie. E con calma scendiamo e torniamo qui sentendo il Tantien della pancia. E il 6 gennaio è una giornata così importante che c'è un altro simbolismo profondo. I tre magi arrivano dal bambino Gesù. Testa, cuore, pancia. Abbiamo l'incenso, la testa, l'odore dell'incenso, il naso, la mirra, la pancia è qualcosa che si mangia e l'oro, simbolo del cuore, Si dice addirittura che i Re Magi incontrarono la befana, quindi c'è una connessione. Quando cuore, testa e pancia si uniscono, nasce una persona, un illuminato, un saggio, e Bambino Gesù ha questo simbolo per cui i tre diventano uno. e anche noi testa cuore e pancia sono allineati diventano uno e l'emisfero destro e l'emisfero sinistro sono collegati dalla parte centrale e comunicano testa e pancia comunicano il cuore ne gioisce lasciamo